veramente un progetto interessante perché avere meno automobili nell'ora di punta consente agli autobus di viaggiare più veloci, consente ai taxi di viaggiare più veloci, incentiva i cittadini a lasciare a casa la propria automobile e quindi poi una volta che il cittadino ha lasciato a casa la propria automobile, magari all'andata può andare con, uh, con un passaggio, al ritorno può prendere l'autobus, può prendere il taxi, può prendere il carcere. Quindi come, dice, come ho detto nel mio intervento è importante lasciare a casa l'automobile privata e poi a quel punto si aprono un mondo di possibilità dove veramente tutti gli operatori possono partecipare.